Benvenuti in questo nuovo video su Halo Infinite, il multiplayer per la precisione. Io sono Glacial Sphere e noto che hanno aggiunto una nuova modalità, generazione con di equipaggiamenti casuali su una varietà di mappa arena. Beh, stai pronto a tutto, direi di provare questa modalità, Fracture, Terrai Fiesta. Vai, gioca. Come sta andando, come sta andando questo Halo Infinite? Fatemelo sapere nei commenti se vi sta divertendo. Io devo dire che ci faccio delle partite spesso e volentieri perché comunque è un buon gioco e mi diverte abbastanza anche se devo ammettere che sono abbastanza scarso rispetto al livello degli altri giocatori tuttavia ogni tanto riesco ad arrivare anche primo qualche volta quindi andiamo con la modalità fiesta che è in realtà una vecchia gloria del, di Halo, non l'hanno di certo aggiunta con i Halo Infinite, ma già su Halo 5 e anche Halo 4 la ricordo. La bella modalità fiesta dove tutto è effettivamente una clown fiesta, perché si spona con armi a caso, e ovviamente possono capitarti armi di merda, come non so, eh, le armi di base del, del gioco, o addirittura peggio o armi fortissime come un lanciarazzi con Cuban shotti la gente. Ed ecco qui la nostra squadra, noto che la gente sta già sta già arrivando ad avere armature fighissime mentre io sono ancora lo Spartan base. Vamos, vamos, vamos. Allora, un idra questo, giusto? Ah no, non è l'idra. È il come cazzo si chiama star Ma qua? Non ne ho la più pallida idea E andremo a far cagare Anche perché ricordo che sto giocando su PC Con il controller Su PC Con il controller Impazzito Totale Ah beh, lancia razzi Grazie Ah i razzi Ah i razzi Esatto Sono qui sotto Dove siete amici? Cioè dove siete nemici? Eccolo Adios, amico. Eh, i razzi sono sempre i razzi, dopo tutto. Ecco, andare nel tunnel con i lanciarazzi non è una buona idea. Rimaniamo in campo aperto. Vai, andiamo. Uh, lagghino, lagghino, lo avete visto. Un bel warping. Ma stiamo giocando solo contro un nemico, perché ne vedo così pochi in giro. Eccolo, eccolo! No, dai, ho perso con i lanciarazzi. Che disonore! Ho colpito il pilone davanti a lui, ma si può. Oh, martellone e pulse. Questo com'è che si chiama di arma? Non me la ricordo mai. Minchia. Che armi avevano quelle? E niente, ovviamente Fiesta è così. Tutto a casaccio e via. Questa che è arma il Laser? Ho oh, due laser? Bello. Però abbiamo una FK. Dai bro, però, ma che cazzo. Ma si può entrare per essere FK? Bene. Bene. E niente. Eh, ci siamo beccati la FK. E in questa modalità essere in uno in meno conta. Conta perché... Cacchio. Due scudati li ho lasciati. Due senza scudo. E ciao. Poi loro ovviamente... Più ti uccidono più prendono armi forti Cioè io ora ho la pistolina quindi voglio dire eh, Non so cosa potremmo fare A parte lanciare qualche granata così L'ho colpito, l'ho colpito Allora io questa me la prendo volentieri Me la prendo spesso e volentieri Preso Mi è arrivata una martellata in testa. Però, è vero, che soddisfazione aver ucciso quello lì con lancia lanciarazze. Eh, ma quest'arma... Quest'arma è quella dei, dei Banished che facciamo vedere anche nel trailer. Ok, grande. Ma no, questa me la prendo, guarda. L'arma di un conquistatore nelle sue mani. L'arma di un conquistatore nelle mie mani. Ma cosa sta dicendo l'intelligenza artificiale? È impazzito. No dai stavo ricaricando No stavo ricaricando il lanciarazzi ma che sfiga Poi li lascio sempre con un HP cioè quello che è un HP ovvero senza scudo Questo non spara un colpo continuato È morto, eh. Però vedo un po' di lag, eh. eh. Vedo un bel po' di lag. Sto laggando davvero tanto. Non so se sia un problema di mia connessione oppure del server. Eh, cacchio. Si lagga eh, oggi, si lagga parecchio. Però non sta andando male. No, no questa arma no, è. Uccidio di precisione Covenant. Sì, è un uccidio di pr precisione Covenant. Preferisco prendere il lanciarazzi, grazie. Non ha beccato nessuno, giusto. Eh, stavolta tutto preso. Uh! Double kill! Ah! Ho provato anche a usare il sensore di minaccia. Era la prima volta che lo usavo in questo, in questo gioco. Come vedete, come avete visto dal, dall'introduzione, sono ancora a livelli bassi. Non ho giocato tantissimo. Però, t'ho fottuto. Oh, incazzatissimi. Ah, dammi il rampino. Eh, qua mi sono buttato proprio, suicidandomi. 7-9 Sto facendo uno score di merda Però vabbè questa non è la modalità giusta per vedere lo score Vediamo un po' Dai! Con uno scudo Senza scudo ho lasciato quello Oh, che cacchio. No, eh, vabbè. Mica che pippa che sono diventato. Vabbè, questa, come ho detto, non è la modalità giusta per testare le capacità di qualcuno. Eh. Vediamo se riesco a smartellare qualcuno. Tipo te. Tipo voi due. Ecco qua, assist Sono il master, master lama ora Dammi la copertura portatile No bro, no bro E niente abbiamo perso 30-50 Ma d'altronde con una FK Era un po' difficile vincere questa partita Però direi di farne un'altra, dai, mi è piaciuto, facciamone un'altra, immediatamente. Ecco che ha trovato un'altra partita, andiamo. Massacro fiesta! Eccomi di fiero, al livello 1 schifoso, senza alcuna personalizzazione, Eeeh. questo già con leva, quanto deve aver shoppato quel tipo. Lancia razzi mi piace, lancia razzi mi piace parecchio, siamo in una posizione sopraelevata Andiamo di qua Va bene, va bene Elo Eh, là c'è un cecchino, eh. Attento. C'è un cecchinazzo, là. Ho preso due armi da vicino. Due armi ravvicinate non è il massimo. Però vabbè. Vediamo di far qualcosa. Ecco. Mi copro. Ma che cazzo! Dai! Qua non me l'ero giocata malissimo. Però mi sono ingarbugliato con la copertura portatile. Pensavo che i miei colpi non riparasse. Invece para anche i miei colpi. Alla no, là ci sono dei cecchinozzi che non voglio assolutamente andare a disturbare. Lo scommetto anch'io <ride> Datemi il rampino Datemi il rampino Voglio il rampino il rampino. Avevo visto? Eccolo Voglio il rampino Voglio fare un'azione con la lama Vabbè tu però Fuori dalle palle eh? Vieni bro Vieni se hai il coraggio Eh chi c'è? Chi c'è? Ah bene <ride> Non ci sei voluto venire e ti ha colpito un altro. Ma che range di merda che ha il rampino, ragazzi? Cioè, posso dirlo? Ha un range un po' basso. Cioè, voglio stare qui a fare le figate con la lama energetica, ma... Niente, non arriva da nessuna parte il rampino. Spenca M41 per chi lo vuole! Vediamo se trovo qualcuno da, da smarmellare per bene. Sì, tipo tu. Uh. Il cecchino ci ammazzerà tutti. Eh, infatti non andate contro il cecchino perché è tremendo quel tipo. Proviamo a vedere se qui sopra c'è qualcuno. E eh, qui sopra. Nooo... mi ha fregato stavolta. È eh, sopra un po' la terra dei cecchini, eh. Stanno facendo parecchi. parecchi morti. Cosa quest'arma? È lidra? No, mi sembra lidra. gente, un sacco di armi nuove. E eh, la madonna. È morto? Ok. Ho sparato roba a casa. Il suo oroscopo prevede molti colpi alla testa. Eh, voglio vedere. No. Un altro caduto. Uh, grandi. Mi hanno salvato la vita. Siamo qui dentro col pompa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E eh, però camperare in aula è proprio una merda. Dai, andiamo in giro, andiamo in giro. Vai, bel campo... campo di visione. Non se riesco ad arrivare là. Galline, galline! No! Eh, sono andato contro uno con la lama energetica, non è mai una buona idea. Mm, armi un po' del cavolo adesso eh? C'era uno dietro uh, L'avrei ucciso anche senza l'assist Probabilmente Ecco Magari mi prendo questa Ci sono altri nemici là E eh si sì che ci sono sparano come dei forse nati Quasi Ok assist, buono. Con gli assist però non ci si paga le bollette, eh. Andiamo a cercare di uccidere qualcuno, morendo miseramente, molto probabilmente. E qui dentro sono in due. Dammi il rampino. acquisito. Eh, sparano... Sparano mica male, eh. Uh, no, no, no, no. C'era uno col cecchinazzo. Facciamo gara di cecchini. Proviamo? Morirò malissimo, vi ricordo, che col controller, quindi. Oh, oh, oh. Non se l'aspettava. Guarda che faccia. Niente. Sono arrivati in troppi. Eh, si sono mossi in branco, come i dinosauri in Jurassic Park. E hanno... E ci hanno fottuti, no? Che armi di merda! Che armi di merda! Eh, appunto. Eh, boh. Oh, oh, oh, oh, oh. Fuori dalle palle, bro. Dammi il rampino. E niente, il camper ha funzionato Fino a un certo punto però Oh, muori? Eh che cazzo, non faceva danno quell'arma nemici scusate. Eh, ne ho uno dietro Minchia, ma è fortissima sta roba Ma è il fucile a pompa dei... Gli... No, basta E mi arriva una granata in faccia Eh, ero, ero ingabbiato lì Ero ingabbiato Non sarei riuscito ad andare da nessuna parte eh, ok, una lama, questo mi piace. E un idra, questo dovrebbe essere l'idra. Aia. Ah, yeah. No, non sono riuscito ad ammazzarlo. E eh, lì effettivamente puoi fregare uno che si mette a camperare saltando su da dietro. Questo è un buon map design lag ma ha laggato fortissimo <ride> si è proprio bloccato il gioco a un certo punto Be belle armi direi belle armi di merda eh, qualsiasi cosa è meglio di sta roba eh. Ma con queste armi non potevo fare assolutamente niente Dovevo per forza andare a cercarne qualcuna per terra Ok, okay dai vediamo cosa si riesce a fare con queste no, Non so usarla quell'arma Non so minimamente usarla e la modalità Fiesta ti permette anche di provare un sacco di armi effettivamente diverse. Abbiamo vinto con me come ultimo giocatore. Ottimo. Bene così. Bene, anche in questo video avete visto quanto faccio schifo. Se fate schifo quanto me, mettete un mi piace al video, commentate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La Sphere su Halo Infinite è tutto, al prossimo video.